Ora continuiamo con un po' di musica, sono trondati, tornati, tornati, tronati. tronati, voce del verbo tornare. Tronnare è una nuova Tronare. parola. brava, Sono tornati a trovarci gli ultimi della fila, un duo musicale. Da dove venite in realtà? Eh, dovresti saperlo, dato che fa la presentatrice da Scuola Città, Scuola Città Toscana. Vediamo se la fortuna è dalla tua. Luca? Brava, vicino, Ti hanno oh, suggerito <ride> gli ultimi della gli ultimi fila. Della fila. Il microfono, caterini Caterinibus Scusatemi Una cosa deve fare, abbiate pazienza Caterina? Sì Nell'orto di Gino C'è una pianta strana lui dice che coltiva l'insalata indiana Dice che è buona, che è un po' particolare Che il seme viene da una zona tropicale E tu vedessi come la cura Non l'avevo mai vista tante attenzioni per la verdura Non lo capisco, mi sembra strano lui che non aveva mai preso una zappa in mano. <ride> Nel c'è una pianta strana, Lui dice che coltiva l'insalata indiana. È buona secca, senza <ride> condimento, È curativa, dice, ci fanno anche i fumenti. Si raccomanda che non vuole pubblicità Pochi clienti ma di qualità Non lo capisco, mi sembra strano Lui che aveva sempre odiato fare l'ortolano Nell'orto di Vino c'è l'insalata indiana L'ho detta a tutti perché è una cosa troppo strana. O l'hanno arrestato. È un mese ieri. I Nieri mi ha scritto dalla galera una lettera intera mi ha scritto che sono mezzo scemo e mezzo infame. Che è colpa mia se è andato tutta a puttana, ma anche che io sono suo amico, guai a che mi tocca, ci pensa lui quando esce a chiudermi la bocca, un di ci, di di nell'orto di I prossimi comici non sono venuti da lontano, ma non importa. Ma, che, ma sei un rappresentante dell'Agip, cosa ti interessa? Della Hai benzina, visto? cosa ti sì, interessa? Mi piace pensare che vengono da Milano, da, insomma, ah. mi sembra eh, allora, una cosa dai. internazionale. Allora, Io spara, internazionale e la trasmissione internazionale. Puoi Però, sparare sa, anche con loro. Ma a Firenze sono fiorentini. Ma puoi sparare, inventa, a dove vengono? Spara. Da San Casciano. Ecco, ha sparato proprio, eh, la, il tuo mondo <ride> geografico è stesso. Bene. No, sono fiorentini, sono fiorentini. Si chiamano? Gemelli Siamesi. I non gemelli diversi, Siamesi? Siamesi. <ride> Buonasera, buonasera, grazie, grazie davvero Dai Emiliano, per bene, eh? forza, andiamo oh. Affanculo, vai eh? No, noi non siamo volgari, eh? No, eh. no, noi quelli volgari si manderebbero tutto a fanciù. Eh. No, scusate, non abbiate paura, anzi qui ci metto la mia faccia perché... Insomma, lui abitava, di fronte a casa mia abitava, e il suo nonno aveva un motto. Sì, sì. In questa casa, in quanto a educazione... Si va in culo a parecchi. Ecco, allora, ecco. cosa siamo venuti a fare qui? Non ci voleva venire io. Allora, io... cosa siamo venuti a fare? Cosa, cosa siamo, siamo venuti cosa a fare? C'ha la chitarra, cosa l'ha portata a fare la chitarra? No, no, questa la porto per accompagnamento, vedi qua. Ecco, è un cretino. Dai, forza, veloce. Allora. Facciamogli sentire come siamo... Ah. Ti sei fatto male? Ma è scappato un mi. Un mi? Sì. Ma tanto questa si fa in là, si fa in là. Che fai? Lo fu un là. No, in là ma in qua, in là nel senso in là ma in qua. Per piacere, guarda, davvero, no qui... Che fai? a fa un qua e Tu hai detto sì Allora, scusate Adesso partirò con un pezzo bellissimo Io comincerei con un pezzo da, da bambini In modo che ti piace un po' a tutti Giovelli no Volgari Un pezzo da bambini Un pezzo da bambini Ecco, io lo farei Seguimette Ci sono, eh, lo sto facendo Per fare un tavolo Ci vuole il legno Per fare il legno si rompe un tavolo, per fare un tavolo ci vuole il legno per fare un tavolo e ci vuole il legno per, per fare il legno si per, fare, per, per, fare fa per fare un tavolo il legno un legno per fare un tavolo ci vuole il legno, legno. per fare un tavolo ci si fa due seggiole e ci si leva da coglione. Eh? Ecco, sì, sarà meglio, te lo dico io. Ma Scusa, sì, eh! Ma... Se io mi sto impegnando a fare il pezzo, te non mi aiuti. Ma scusa un attimo, ma fai un pezzo giovane, siamo in televisione, un pezzo dinamico, giovane. Ma giovane lo, veloce, montelo. un pezzo. Che... Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. È veloce. Velocissimo. È dinamico. Dinamicissimo. È giovane. Giovanissimo. Ah, sì, vai. Ah, questo ce l'ho. Eccolo ragazzo laggiù! No! Che andava via davvero! Allora, allora è proprio un bel. Eh, scusate signori, eh, le andava via, gli è un cretino. E sarà per un'altra volta, eh. Arrivederci, arrivederci. Per te, te Ehi, ma che ingresso! Stasera, Una svolta trasmissione abbiamo dato. Guarda. No, lo sai perché? Perché le rose adesso non le compro più <ride> e non me le faccio neanche più regalare perché sono diventata ma... bravissima. Grazie alle lezioni del mio super, ultra, mega eccezionale giardiniere. Stiamo sì, parlando no, del voglio... tuo, che adesso. Mi no, non pure. voglio sapere. Ma grazie, ma grazie. Io veramente rimango rimando senza parole. Non ti devi far sottosfruttare. No, da no, no, Senti, come ti stanno le finanze a te? Oh, benissimo. Guardate, Faccio delle rose. Guarda. Sai che vi manca? L'assistente sociale, che guarda. Guarda. Che manca? sociale che a voi. Ti glielo Sì, ho ah. ve l'ho dato. Però non si può parlare anche un po' dalla voce fuori È campo. È un dialogo <ride> molto interessante <ride> tra due persone intelligenti. Una tempesta ai cervelli. Sì, sì. Eh, si, si può discernere. mandare la velocità? Ma cosa vuole Chiedo alla regia Ma cosa vuole? Sì. Non ci sai che vuole sì. Vorrei lavorare, fare la Senta, trasmissione ascolta, buzi E ho innestato il cipresso davanti a casa mia, bravo mamma mamma sì, Ma non sì. sì. ha fatto un buon lavoro? Perché? Io vi saluto, ciao Perché? Perché ti fa le ciliegie ora eh, Foffo, non lo so, ma io eh, che no, ti devo ma dare? Niente, Fofo. sbagli, mi rovini le piante e devo pagare, no? La eh, eh, mutata è un'euro, Ma non ci penso, Fofo. Perché no, ma eh, poi ho fatto un bel lavoro. Eh. Ma quando? Ho ripulito tu... anche tutta la scarpata che tu hai davanti a casa, tutta quella scarpata sì. lì. Io ho preso il frullino, Ai... l'ho riempito di miscela e ho frullato tutto il giardino davanti a casa. Eh, per bene, eh? Sì. Per benissimo, c'era la tua mamma, insomma. Come insomma? La mamma sta lì, abita lì, eh, che lei fa? Avevo tagliato tutto, tutto, diceva finito tutto, le tre ore lavoravo, eh. arriva la tua mamma a fa, fare oh, ascolta, scorta, tagliala un po' più bassa. Ha lei. ragione, eh, gli piace in quel modo, è forfuto e tu sbuffi. Perché mi sono messa a ritagliare tutta l'erbina, eh, l'ho fatta Come diceva la bassina, come eh. voleva lei. Poi dopo è andata in casa, a eh. fare le sue scene, ormai avevo quasi finito, un mezzo di sì. tempo rimboccava le mani per andare via, arriva là e mi fa: Oh, Foffo, tagli la più bassa. Foffo, è il tuo lavoro, non è che ti ha sì. chiesto di... Eh, lo capisci perché ho fatto per l'Italia un po' più più? Basta, eh. lei è ritornata, mi veniva incontro con, con quei diti inquisitorio, come e... c'ha la tua mamma. Ma perché c'ha il ditino sì, normale sì. inquisitorio? Sì, è venuto mi fa, oh! Po, po. Praticamente ero nella e io sono scivolato col frullino a eh. mano. Che? È? E La tua mamma l'ho portata ai pronto soccorso. La mia mamma? <ride> che è successo? 8 punti in una coscia. Frullino? No, no, io tiro vino questa volta, eh! Perché tu mi vuoi dare, Niente, Focco, ce la fai tutti sul soccorso Non mi 80 quant'altro! No foco, io ti denuncio, mi hai no. stufato! Allora vò via! Ma va via non ti faccio vedere! Ma non ti vuoi! signore e signore, e ora i nostri due comici sonnamboli! No, son Napoli, sonnamboli! Magari questi sono di Firenze, provato, ma non è sonnambuli. <ride> sono di Napoli, però non è vero. No, sonnambuli. tesoro, sonnambuli, cosa vuol dire sonnambuli? Che dormono male. Dormono male, no, non dormono per niente questi. Zero, eh no, io direi proprio di no. Ecco, non dormono, i nostri compici che non dormono, Jerry e Jelly. Sì, ecco, due napoletani che non dormono, venite partendo pei. poi. Poi visto così? Hey. Hey, hey. hey. hey, Vissero così, non dormo niente io! No, hey. hey. Fammi vedere che c'hai in mano, fammi vedere. E ah, tengo la carticerica. Già stato o deve ancora andare? devo andare, ho appena fatto qui con la televisione, oh. Vada, vada Ho fatto un sogno tremendo ho fatto, certo. Io te parlavo una volta nel sogno e poi mi sono svegliato e parlavo parlavo Toscano. Oh, come tu, mai stavo... Eh, sono i sogni, scherzi dei <ride> sogni. sono so, strani. Sono sogni. Ho sognato, ho sognato che ero in una caserma dei carabinieri, ma pensa te. Ah, per... facevi i carabinieri? No, no, no, ero lì che visitavo a un certo punto. Arriva un mio amico carabinieri Beh. e mi dice: Alessandro, oh, dove sei stato? Sono tre anni che non ti vedo. Che hai fatto in questi tre Beh, anni? Che hai fatto? Tre anni. Ah, tre anni? Eh. Anch'io ho fatto insomma. un sogno, anch'io. Io, io ero, ero carabinieri. Ho fatto un sogno, ero carabinieri. È vero? Sì, dentro questa caserma, ma strano. Beh. Sono tornato a casa, ero carabinieri e ho trovato la mia moglie e siamo un altro. No! No, lì li ho visti letto tutti e due insieme. non mi hanno fatto arrabbiare. Allora, anch'io. Sono andato in camera, ho preso la pistola a Cortese. ho preso, ho puntato la pistola. L'ho preso così. L'ho puntato verso di loro e poi ci ho pensato. E ho fatto così. A chi? Così, per me. E loro? E loro si sono messi a ridere. Ridete, ridete, ma tanto dopo tocca a voi. Bravo, eh, ho fatto bene, ho fatto. Ho fatto bene, sì. Allora, tu mi ha visto per punto un certo. No, sono tornato in caserma dai maresciallo sì. e l'ho trovato di era in imbiancare. Il maresciallo? Lui sopra una sedia imbiancava e mentre imbiancava colava tutto in terra. No. Gli ho detto, invece, metteci un foglio sotto la sedia. E lui? Lui mi ha detto, sì, è uguale, tanto ci arrivo meno lo stesso. Eh, bravo, proprio un carabiniere. Vai, vai. vai, vai. Vai, vai, vieni, vieni vai, Ci prendiamo una piccola pausa, una piccola pausa pubblicitaria, ma restate con noi qui su Comici 37.